pace e bene cari fratelli e sorelle continuiamo il nostro cammino nel vangelo secondo marco oggi incontriamo il secondo annuncio della passione da parte di gesù e l'inizio di un discorso comunitario cioè una serie di istruzioni che Gesù dà ai discepoli insegnando loro e quindi a noi come vivere le relazioni fraterne nella comunità e nei confronti degli altri andiamo al testo Gesù per la seconda volta annunzia ai discepoli la sua prossima passione e diceva il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini questi lo uccideranno ma egli una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà Ecco, i discepoli, ci dice Marco, che non capivano quel che diceva e avevano paura di interrogarlo. Ecco, i discepoli non capivano perché Gesù parlasse di morte, di andare a Gerusalemme ed essere consegnato. Ovviamente era tutto un po' oscuro per loro. Ma non solo non riuscivano a capire, forse anche da un altro punto di vista non volevano capire. Infatti non gli facevano domande. Un biblista disse, della comprensione fa parte l'interesse, la partecipazione totale, l'impegno. Chi vuol tenersi lontano da una cosa se ne distanzia e dunque non vuol comprendere. E nella spaccatura di questa distanza subentra l'angoscia che rende muti, che reprime persino le domande che, a quanto si dice, non costano nulla. Vedete, questo è un insegnamento molto bello anche per noi. Quante volte, quando una cosa non ci conviene, preferiamo far finta di nulla. Quante volte se una cosa non ci torna o ci preoccupa o ci spaventa ce ne teniamo a distanza? Quante volte la paura gioca da padrona? Pensate ad una scena che sembra poco ma è emblematica. Quante volte se c'è una persona a terra che sta male, tutti passano dritto, c'è pure chi filma, ma nessuno gli si avvicina o ben pochi per paura. Ecco, i discepoli si tengono lontani dal Signore, ancora non capiscono, sono lontani dalla mentalità di Gesù e dal suo disegno di vita, d'amore. A questo punto inizia un discorso comunitario che durerà fino al versetto 50. Oggi vediamo il primo insegnamento strettamente legato a quanto appena detto. I discepoli discutevano tra di loro. Di che cosa? Di chi fosse tra loro il migliore, chi presiede, chi comanda, se Gesù se ne va, chi prende il suo posto? Chi è il più grande tra di noi? Ecco, a noi potrà farci sorridere, ma questa domanda ce la portiamo dentro sin da piccoli. Specie se siamo cresciuti in un contesto dove ci siamo sentiti amati a merito e viceversa. Quanti rischiano di vivere anche la fede come prestazioni per sentirsi bravi? E non lo fanno per cattiveria, neanche se ne rendono conto. Sotto sotto cercando di essere riconosciuti, apprezzati, valorizzati. E se non lo fai, ci restano male. Così tendiamo a misurare tutto e tutti in termini di bravura, presenza, prestazioni, cose fatte. Tendiamo quindi a guardare gli altri distorto, temendo che ci possano soffiare il posto. E così elaboriamo stratagemmi, intessiamo alleanze per non sfigurare o per abbassare qualcun altro, pensando e sperando che i più grandi possiamo essere noi fino a quando la realtà ci dice che non è così, e allora o facciamo finta che non ci interessi, e fingiamo, oppure diventiamo arrabbiati e frustrati. L'invidia comincia a roderci, dicendo a noi stessi che è stata solo una questione di fortuna, o che è un'ingiustizia, e l'altro diventa così un nemico, e noi viviamo sempre in competizione, sotto giudizio di Dio e con gli altri. È interessante perché i discepoli parlavano di tutto questo, ma non con Gesù, non alla sua luce. Tant'è che con lui non ne parlavano. Quando Gesù gli chiese, ma di che cosa stavate parlando nel cammino? Loro tacciono, perché? Perché sanno che non erano sulla sua stessa lunghezza d'onda. È un po' come accade anche oggi. Si chiacchiericcia alle spalle, ma non se ne parla con, ad esempio, un responsabile o chi guida la comunità. Perché? Perché in fondo lo si sa che quel modo di fare non va. Allora che succede? Guardate la bellezza del Signore che con tanta pazienza educa e ci educa. Prende un bambino e lo pone in mezzo a loro. Lo abbracciò e disse Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me soltanto ma anche colui che mi ha mandato. Bellissimo! Gesù anzitutto prese tra loro un bambino e lo abbracciò. A noi subito viene in mente l'aspetto della tenerezza, ma c'è molto di più. Il bambino, nell'epoca del Signore, non aveva posto nella società. Era considerato, diciamo così, un mezzuomo, un uomo mancato, senza diritti e senza valore. Non aveva il diritto di farsi sentire e di fronte alla Torah, alla legge, non aveva meriti. Fine 12 anni, quando entrava nella comunità degli adulti e poteva accedere al culto e ascoltare e commentare la Torah, possiamo dire che non aveva valore. Quindi Gesù sta iniziando a cambiare la mentalità e lo stile dei suoi discepoli. Prende un bambino e lo abbraccia. Come a dire la bella notizia è che il regno di Dio è dato a tutti, soprattutto a chi è trascurato a chi è ultimo. Pensate che allargando il campo, il termine paidion, che è usato qui in greco, può riferirsi non solo al bambino, ma a tutti coloro che vertono in una situazione di debolezza fisica o psicologica dunque tutti, specialmente coloro che hanno più bisogno delle attenzioni da parte dei responsabili della comunità e di ciascuno di noi. Gesù possiamo dire che davvero ci invita a cambiare sguardo, cioè piuttosto che vedere l'altro come un nemico, come qualcuno con cui competere, ci invita a scoprire il bisogno dell'altro, di essere amato e di essere abbracciato. Ogni persona, anche ogni avversario che secondo noi è tale, porta dentro e in fondo la fragilità di un bambino. Se la smettessimo di gareggiare per essere meglio degli altri e iniziassimo a servire di più gli altri, staremmo tutti meglio. E sarebbe già un pezzo di cielo sulla terra, che è quello che siamo chiamati a costruire come chiesa. Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, cioè come se accogliesse me, accogliendolo con amore per amore mio, accoglie me. Capite che cosa grande? È interessante perché Gesù richiama l'importanza di accogliere l'altro nell'ambito dei rapporti intraeclesiali, cioè qui Gesù sta puntando alla qualità delle relazioni innanzitutto tra i discepoli, tra di loro, nella comunità. E poi tutto questo ovviamente diventa relazione verso gli altri e apertura verso gli altri, cioè accogliere tutti nel nome di Cristo, riconoscendo in loro Cristo, desiderando portarli a Cristo. Il Signore ci chiama a gareggiare nell'abbracciarci, nell'andarci incontro, nell'accoglierci nel suo nome. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!